Benvenuto, benvenuta a Superstar nel mio sito, eh, sui miei social, ovunque tu stia vedendo questo video e benvenuto soprattutto nel H2H, Human to Human, la bella vita, come fare la bella vita. Ti prego, se non hai visto il video introduttivo, è davvero importante che tu lo guardi, sempre se ti va ovviamente, ma il messaggio principale qua che voglio darti è che con H2H, Human to Human, quando ci parliamo da essere umano ad essere umano, noi dobbiamo dirci una cosa fondamentale noi cittadini del XXI secolo possiamo essere al tempo stesso virtuali quindi abbracciare la tecnologia, non temerla eh, virtuosi, abbracciare le migliori virtù della nostra natura umana e essere progettuali quindi né un oggetto, né un soggetto ma un progetto, un'umanità in transizione questa è un po' l'idea che ti volevo dare per spiegarti questa umanità in transizione ho utilizzato tre metafore, anzi due, oggi la terza. La prima era quella della trasformazione, l'icona è la farfalla, la seconda era quella della navigazione e l'icona era il nostro caro Ulisse, la terza, quella di oggi, è quella dell'escursione e l'icona ovviamente è lo scalatore, la scalatrice, ma appunto può essere sia l'arrampicata, l'escursione, il trekking. Perché questa Metafora. Beh, se ci pensi credo che ci arrivi anche molto facilmente. Da solo, da sola, da secoli la montagna rappresenta l'idea del raggiungere la vetta. Nella vetta si guadagna una visione con delle caratteristiche molto importanti. Innanzitutto completamente diversa dalla vista che si ha in pianura. E quindi c'è un qualcosa di molto importante che l'umanità si racconta da tanti secoli ed è il tema appunto del salire, salire in verticale.